Oggi vediamo come scaricare le verifiche digitali e immaginiamo di aver somministrato le verifiche tramite Classroom. Io scelgo uno dei miei corsi Classroom, per esempio questo, e vado in lavori del corso. Nella scheda lavori del corso, sulla destra, c'è un importantissimo pulsante che si chiama cartella drive del corso. I compiti li devo raggiungere da qui. Ma come, quali sono i compiti che io ho somministrato attraverso Classroom? I compiti sono quelli che io eh, posso riconoscere da questa iconcina. È un'icona di un rettangolino con delle righe orizzontali. È importante riconoscerli dagli altri, dalle altre tipologie di risorse. Per esempio, questa è l'icona dei materiali. Qui ci sono materiali, materiali, un compito, un compito, materiali ok, e leggiamo con attenzione il nome, questo si chiama Lord Randall the worksheet, quindi il foglio, l'attività, e poi c'è una mappa mentale sulla ballata, ok, qui ci sono, qui dentro ci sono dei documenti Google, qui invece ci sono delle immagini dei PDF, questi io devo rintracciare andando nella cartella Drive del corso, quindi io clicco qua, e vengo eh, rimandata in Drive, però eh, nel posto giusto. Non sto a spiegarvi le specifiche tecniche per cui devo seguire questa procedura. Credetemi sulla parola. Allora, eh, ecco qua, Lord Randall, The Worksheet e Mindmap sulla ballata. Queste sono le due cartelle che contengono eh, i miei compiti. E questi sono altri compiti mentre queste sono le, le varie risorse che io ho messo nel corso. A questo punto per eh, scaricare il contenuto della cartella è facilissimo non devo fare altro che cliccare il tasto destro del mouse e poi selezionare scarica. Come vedete si apre qua una finestrella. Questa finestrella sta preparando il download ci mette un po' perché questa è una cartella che contiene un certo numero di verifiche in questo caso ci ha messo anche poco nel caso delle, delle immagini ci metterà molto di più comunque eccolo qua io salvo se vado a vedere sul desktop vedrò che la cartella è stata automaticamente compressa se io apro per controllare e apro di nuovo, come vedete ci sono tutti i lavori dei miei allievi. Stessa cosa succede se io faccio questo lavoro con immagini o PDF, per esempio qua. Clicco sul tasto destro, clicco scarica, questa volta eh, la procedura ci metterà molto di più, perché i nostri allievi di solito mandano delle immagini molto pesanti. Qui nel tondino... Se ci mette tanto, vedremo la progressione della, della memorizzazione. Quindi clicco di nuovo salva, torno a guardare il mio desktop e trovo di nuovo una cartella che è stata automaticamente compressa. Se io apro e provo ad aprire, come vedete si troveranno immagini e pdf.